due cose prima di cominciare eh, intanto salutiamo anche quelli che ci seguono nella diretta streaming perché il bello di Politicamente Scorretto è che ci vediamo e ci parliamo ma c'è anche un sacco di gente che ci segue da fuori continuerà a seguirci. Ma Dico una cosa che diciamo tutte le volte con l'augurio un giorno di fare un Politicamente Scorretto in cui non la devo dire più che è questa cosa qua, ormai è una tradizione e, mh, abbiamo degli ospiti ormai abbiamo avuti tanti, che tutte le volte si portano dietro un piccolo esercito tra tutela, scorte, uomini e donne delle forze dell'ordine che magari appunto in un altro momento, in un altro paese verrebbero a sentirci perché hanno voglia di sentirci e non perché sono comandati a difendere la vita di persone che stanno solo facendo il loro dovere. Per cui io le saluto e li ringrazio. L'augurio, come facciamo tutte le volte, che magari una volta ci troviamo io e il procuratore Gratteri a, a chiacchierare tra di noi abbabilmente senza dover essere protetti per una cosa che invece dovrebbe essere un, un vanto per il nostro paese. Allora partiamo, siamo qui eh, a chiacchierare con Nicola Gratteri che ormai è un personaggio che conosciamo molto bene, io lo conosco per aver fatto alcune cose, alcune interviste, noi lo conosciamo per averlo nominato tantissime volte anche qui a a Casalecchio, eh, procuratore della Repubblica di Catanzaro e non solo, un sacco di altre cose ovviamente, scrittore, autore di tanti libri, questo di cui, che è l'occasione per fare questa chiacchierata che si chiama Padrini e Padroni, eh, scritto assieme ad Antonio Nicaso, come tanti altri, appunto, magistrato e non solo, scrittore e non solo, tantissime cose, sicuramente uno dei massimi, se non il massimo esperto, di una delle cose di cui abbiamo parlato tante volte qui, che è l'andrangheta nel mondo. Allora, Intanto io parto da questa cosa qua, da questa domanda, che è una banalità, però il problema del nostro paese è che se le banalità non continuiamo a ridirle ce ne dimentichiamo, non so com'è, e poi alla fine dobbiamo ridirle di nuovo perché, perché accadono. E prima ho fatto un incontro in teatro con i ragazzi, e un incontro che so molto interessante e molto bello. E quanto sono importanti i ragazzi e i giovani nella lotta alle mafie? È una banalità, eh? però mi piacerebbe no, sentire. Ehm, sono talmente importanti che io eh, dedico tutte le ferie a, ad andare a parlare ai ragazzi e a fare l'insegnante. Cioè io eh, qualcuno in modo superficiale così dice ma Gratteri quando, quando lavora, sempre, sempre in, lo vediamo sempre in televisione, sempre sui giornali, sempre in giro, perché io e qualche mio amico perché io ho facebook ma non posso rispondere io non sono amministratore di facebook però quelli gli amministratori qualcuno ogni tanto perde la pazienza e gli dice ma scusa tu quando sei in ferie vai a mare vai a calcio vai a farti la, il giro in barca con la fidanzata con l'amante o con la moglie e Gratteri preferisce con le sue ferie andare a parlare ragazze allora io cosa faccio con le mie ferie eh, Insegno gratuitamente all'Università di Reggio Calabria, una materia che si chiama Economia della criminalità, spiego i modi di arricchimento delle mafie. Insegno gratuitamente alle scuole di formazione, della, alla scuola Interforze, eh, di specializzazione di, di, di Polizia carabinieri, Guardia di Finanza e Corpo Forestale dello Stato. Eh, vado nelle scuole, preferibilmente quasi sempre ormai come regola di pomeriggio, a parlare ai ragazzi, a spiegare la non convenienza delinquere cioè io oggi ai ragazzi non parlo più cioè non parlo di morale o di etica sarei perdente io oggi devo parlare per, per parlare ai ragazzi devo parlare con il loro linguaggio e il loro linguaggio è quello dell'avere della non dell'essere cioè 40 anni fa 50 anni fa passava l'insegnante il maestro da, per una strada noi lo vedevamo e gli facevamo l'inchino perché per noi non era un atto di piaggeria, perché noi lo vedevamo come una persona di cultura, la cultura era un valore. Oggi per i giovani il valore qual è? Il valore è, eh, oggi il, la, la persona importante qual è? È quella, la ragazza che esce su, sulla copertina di quei giornali che costano un euro, e un euro e mezzo, perché poi non c'è nessun giornalista che l'anno dopo va a vedere se questa ragazza per mangiare o per farsi di cocaina si deve prostituire, e quindi la vedono come un modello vincente perché non sa la, la tabellina del 5, noi ridiamo, però intanto quella è sulla copertina per due settimane e le nostre ragazze dicono, ma allora perché io mi devo ammazzare a studiare eh, se quella è ignorante così, eccetera. Poi eh, vedo che i ragazzi vedono come valore mediamente, come valore c'è cioè non la cultura ma l'avere, quindi il cafone che col sub da 80.000 euro davanti al bar che sta con due, due ruote sul marciapiede e due ruote sotto eh, cioè il modello è quello allora noi dobbiamo cercare di spiegare quanto guadagna un corriere di cocaina quanto guadagna un estortore quanto guadagna un panettiere quanto guadagna un idraulico Allora questo è il mio approccio con gli studenti. E lo ritengo importante e fondamentale perché fa parte della ricetta del lungo periodo. La ricetta del breve periodo, poi se c'è tempo ne parliamo delle riforme normative. Ma nel lungo periodo, dove ci vuole tanta pazienza, dove ci vogliono anni per uscire dalla cultura. Della, che ci hanno imposto le multinazionali attraverso le trasmissioni televisive che sono uguali in Canada, negli Stati Uniti in Italia, in Francia e in Germania e all'interno c'è la pubblicità della stessa macchina lo stesso telefonino della stessa maglietta e lo stesso pallone allora noi dobbiamo cercare ai ragazzi pian piano di spiegargli che questo No, che, che non è un mondo falso, non è un mondo fatto di, di recite e di comparse, come è la televisione, come è tutta la televisione, soprattutto quando si prepara uno scoop, quando si preparano trasmissioni dove la gente sta in un ambiente come se fosse il loro comportamento naturale. Una recita e ogni battuta è anche la risatina, è scritta sopra le loro teste, le loro leggono e ridono quando c'è scritto sopra di ridere e leggere, è tutta una farsa, è tutta una recita. Allora cercare di spiegare questo ai ragazzi, per farli entrare prima possibile nel mondo reale, e allora certo che vale la pena andare nelle scuole. Io ci vado sempre perché ho già ho i riscontri di quando vado nelle scuole. Io, io, io non è che vado adesso nelle scuole dove, ogni volta che vado in una scuola, ci sono 3-4 telecamere che, che vengono a riprendermi o farmi le interviste. Io vado nelle scuole da 30 anni, da quando ho iniziato a fare il magistrato, da quando ero un illustre sconosciuto. Perché oggi andare nelle scuole è diventata una moda. Allora dobbiamo cercare invece. E anche dico agli insegnanti, dico ai dirigenti scolastici, attenzione a chi fate entrare nelle scuole, a parlare ai ragazzi, attenzione, perché c'è molta gente che, sono, che, non hanno, che non hanno nulla da dire, se non per aver letto, ma non hanno un vissuto, non sono una testimonianza positiva di cosa possono dire e spiegare. Quindi cerchiamo di non far manipolare i giovani, attenzione. Parlare ragazzi è una cosa importante, è come per un credente entrare in chiesa, entrare in punta di piedi i ragazzi. Bisogna stare molto attenti e proteggere i ragazzi anche da eventuali manipolazioni, anche da persone che si presentano con un pedigree importante. Sono perfettamente d'accordo, è una cosa importantissima questa, noi parliamo sempre di narrazione no? e di comunicazione, ah, manca una narrazione delle cose, manca una comunicazione, questa è narrazione e comunicazione, io credo sia altrettanto importante raccontare quello che si fa in un certo modo, è chiaro, scrivere libri è altrettanto importante che mettere eh, sotto processo in galera le persone perché? E, e far capire alla gente questa cosa è importantissima, allora anticipo una domanda poi entriamo nel merito no, di tante altre cose, che avevo in mente per, per più avanti. Facciamo finta che ci sia una linea, invece di essere assieme scrittore e scrittore come siamo, ci sia magistrato e scrittore, io. E in questa narrazione qui, che responsabilità abbiamo noi? Per esempio, se ancora adesso si pensa che i soldi, tutto sommato, non sono un granché, se abbiamo intercettazioni di commercialisti, come è successo qui a Bologna, che quando parlano dei soldi dell'andrangheta che stanno riciclando al proprio padre per dirgli no ma guarda non sto mica facendo niente di male dicono no ma questi mica spacciano droga come se quei soldi lì fossero meglio vabbè sono soldi non sono droga se abbiamo ancora in mente quando parliamo di argomenti che sono come questi no classe dirigente mafia e politica mafia e mafia e politica mafia e economia abbiamo ancora in mente il mafioso con la coppola e la l'upara e basta se continuiamo a pensare la mafia cosa nostra americana come è fatta da persone che sono andate laggiù con la valigia di cartone a eh, cercare di resistere a dei torti subiti come il padrino eh, Robert De Niro, non è il padrino, eccetera, eccetera. Di chi è la colpa? È colpa nostra? Che facciamo male il nostro mestiere, che non l'abbiamo raccontata abbastanza, intendo noi come scrittori, o che la raccontiamo male? Tutte e due le cose. Io ricordo, accennavo prima le difficoltà che noi abbiamo avuto per farci pubblicare il primo libro, Fratelli di Sangue. Io e il professor Nicaso abbiamo scritto a tante case editrici importanti tutti ci hanno sbattuto la porta in faccia abbiamo scritto poi il primo libro con, con Pellegrini di Cosenza, una case editrice a carattere regionale rispetto a... e poi a un certo punto quando questo libro ha avuto grande successo eh, hanno incominciato le case grandi case editrici, Mondadori, Rizzoli a contendersi questo libro i diritti di questo libro e, l'editore li ha dati a Mondadori perché ha garantito il massimo della distribuzione quindi anche per rispondere dice ma tu scrivi per la Mondadori o la Mondadori Berlusconi io vi posso garantire che quando ho scritto, tanti, ho scritto finora 11 libri col professore di e quando eh, sempre abbiamo scritto la giustizia è una cosa seria e in quegli anni c'era il governo Berlusconi noi siamo stati feroci con la politica e con il governo, nessuno della Mondodoro si è permesso di cambiare una virgola, un aggettivo, un sostantivo. Eh, detto questo, eh, io dico che l'andrangheta è stata sottovalutata da tutti, non solo ai noi da giornalisti o da scrittori, ma soprattutto dalla, dalla magistratura e dalle forze dell'ordine che avevano proprio il compito precipico di fare indagini, ci mancherebbe altro quindi non voglio scaricare responsabilità di altri le responsabilità sono anche della mia categoria che, hanno, che non hanno capito il fenomeno e quando noi l'abbiamo spiegato iniziando con Fratelli di Sangue poi purtroppo c'è stata una pubblicazione di almeno 100 libri sull'andrangheta prima c'erano solo 3-4 quando hanno visto che Fratelli di Sangue eh, ha avuto un grande successo ha venduto più di 60.000 copie tutti sono messi col copia e incolla a scrivere libri sull'andrangheta ripetendo le stesse cose e ogni volta che noi, siccome i nostri si libri partono sempre da una ricerca del, dell'archivio di Stato di Reggio Calabria, di Catanzaro eccetera e quindi ogni volta che si va nell'archivio di Stato a scavare poi si trova sempre qualcosa di nuovo uno scrive un libro se almeno il 50% è di inedito, se no di che parli e allora, eh, quando troviamo, ad esempio noi abbiamo scritto che la prima volta che sentiamo il termine Draghi Draghi nel 1951, quando leggiamo l'articolo di Corrado Alvaro che è il, lo scrittore più famoso del calabrese eh, che scrive su Corriere della Sera parlando dell'andrangheta, dell dell'associazione, e, e lo sentiamo nel 1951. Poi scopriamo, e lo scriviamo nel libro Dire e non dire, che la prima volta che, sentiamo il termine, che leggiamo il termine andrangheta del 1929. Quindi poi tutti gli altri di nuovo a riscrivere queste cose. Questo per dirvi che c'è anche un'approssimazione al racconto e nella relazione. Che intanto... Il racconto viene fatto sempre dai vincitori, quando ci sono le guerre, gli scontri, chi vince era, era parte della regione, chi perde era, era sporco, brutto e cattivo. Anche raccontando la storia giudiziaria della Calabria, si nega la realtà, si nega e non si scrive chi ha fatto le indagini, non si scrive chi è stato l'ideatore di certi progetti, di certe strategie, di certe idee, anche di dove andare a mettere le microspie, anche del progetto dell'unitarietà dell'Andrangheta, chi ne aveva parlato per primo, come è stato strutturato, perché poi ci sono gli scrittori piacioni, ci sono le fazioni dell'uno e dell'altro, ci sono le cordate. Allora, se ancora... Si scrivono di queste falsità, se ancora si scrive una storia diversa da quella reale, anche nel raccontare i processi, anche nel raccontare le indagini, i processi, allora ancora c'è tanto da fare. Se anche il contrasto alle mafie diventa, eh, eh, diventa un modo per gestire o concorrere a gestire il potere. Sì, sicuramente abbiamo sottovalutato no? la forza di una certa narrazione della costruzione di un immaginario che ci faccia venire immediatamente in mente appena si legge una cosa sul giornale che deriva da una cosa che magari appunto è accaduta in una procura un immaginario attorno che fa in modo che capisci subito dove ti stai muovendo senza avere questo effetto assurdo che viene raccontato anche nel libro dello stupore ci stoppiamo improvvisamente di cose che avremmo già dovuto conoscere da un sacco di tempo e adesso entro nel merito ma Faccio un altro breve colorario, è vero questo. Noi abbiamo fatto con Blue Note, un vecchio programma, facevamo una puntata sull'andrangheta. Era una delle prime volte che veniva fatto in televisione una cosa sull'andrangheta. Ci abbiamo messo un sacco di tempo prima, perché raccontavamo un sacco di, eh, di eventi criminali, di mafia ovviamente, abbiamo, raccontato una, abbiamo fatto una puntata sulla Camorra sicuramente, avevamo fatto puntate su cosa nostra e io assieme eh, ai miei giornalisti dibattevamo su questo. Erano giornali sono giornalisti, mafiologi. Eh, voglio dire molto importanti gente che se ne intende ma sempre con quel piccolo pregiudizio va bene ma l'andrangheta tutto sommato non è così importante non è così insomma è un'associazione non è che ha fatto le cose dal punto di vista politico ed economico che, che ha fatto Cosa Nostra parliamo prima di Cosa Nostra e poi arriveremo all'andrangheta quando abbiamo cominciato a fare la puntata con la collaborazione anche di Nicola Gratteri eh, voglio dire ci è esploso un mondo davanti poi i miei amici già lo conoscevano che hanno capito l'importanza di dover fare questo lavoro, io sono rimasto eh, ovviamente colpito, altro che una cosa secondaria e avremmo dovuto saperlo da un sacco di tempo. Questo libro ha un, un sottotitolo, eh, Nicola Gratteri, Antonio Nicaso, Padrini e Padroni e sopra c'è scritto come l'andrangheta è diventata classe dirigente. Faccio una domanda molto diretta, come è diventata classe dirigente l'andrangheta? Classe dirigente, attenzione, è una parola importante, eh? Intanto possiamo dire che dal, sul piano, dal punto di vista giudiziario le mafie nascono con l'Unità d'Italia. Noi eh, abbiamo nel 1869 il primo comune in Italia sciolto per mafia, Reggio Calabria, quando ancora non esisteva il reato di associazione delinquista mafioso, quando ancora non esisteva il, eh, la legge per lo scioglimento dei comuni, 1869 cosa era accaduto? Era accaduto che eh, due, due, due blocchi, da un lato c'era la Chiesa e i Borboni che appoggiavano la lista, dall'altro lato c'erano l'alta aristocrazia, i latifondisti che appoggiavano u, u, u, una, un altro candidato. A un certo punto cosa fanno i eh, i latifondisti cosa fanno eh, l'alta borghesia assoldano una banda di accoltellatori cioè di gente che viveva di, di, di ladri di polli di gente che rubava, che, che rubava quel poco che c'era nell'economia dell'epoca facendo questa operazione apparentemente di prestazione d'opera non hanno fatto altro che dare legittimazione ai ladri di polli. E qui ci, ci, ci diamo la prima risposta ad una grande domanda. Perché in Europa nel Settecento, nell'Ottocento c'erano i ladri di polli in tutti gli stati? nello stesso momento storico in Francia, in Germania in Spagna c'erano i ladri di polli come c'era in Italia perché i ladri di polli in quegli stati sono, stati, sono rimasti i ladri di polli cioè sono rimasti eh, truffatori, faccendieri eh, rapinatori tutto quello che volete ma non mafie la mafia è un'altra cosa la mafia è una cosa la criminalità organizzata, la criminalità comune, il gangsterismo è un'altra cosa. Perché la mafia sappiamo bene che per esistere ha bisogno del consenso popolare. La mafia non è un corpo estraneo alla società. La mafia è tra queste fila. E man mano che voi camminate, man mano che voi muovete, si muovono pure le mafie. Le mafie cambiano, mutano col cambiare sociale. Non sono mai ferme. Perché se stessero ferme sarebbero un corpo statico facilmente abbattibile, perché è cosa diversa dal nutrimento del consenso popolare, e allora ritorniamo all'origine, perché l'importanza per noi la rivoluzione, l'importanza di questo libro è il primo capitolo, e l'anello mancante è quello che ci mancava da dimostrare sul piano scientifico le origini, noi sempre abbiamo detto l'espressione sì, la mafia l'andrangheta è nata con l'unità d'Italia però prettamente sul piano scientifico, sul piano storico, non eravamo mai riusciti a dimostrarlo. E qui l'abbiamo dimostrato. Perché noi abbiamo trovato i documenti di come l'alta aristocrazia, l'alta borghesia, ha soldato i picciotti per andare ad accoltellare, per andare a, a fare danneggiamenti, per andare a minacciare e turbare il libero voto. Noi abbiamo visto come subito dopo, quindi il comune viene sciolto per mafia, ma c'è un altro momento storico importante, il terremoto del 1905-1908, e qui ricorrono i terremoti dell'Aquila, dell'Emilia Romagna, dove le mafie arrivano mentre tremano le case, prima della ricostruzione, occupano il territorio, occupano gli spazi e si interessano degli appalti. Ma attenzione, cosa è accaduto? Un'altra cosa gravissima nel 1908, che in, e da lì inizia, inizia il gioco nei confronti del sud e soprattutto della Calabria, e cioè a dire le leggi ad hoc per una regione, le leggi ad hoc per un territorio. Se voi ci pensate, questo... E, e, e' un cappio per le popolazioni del sud. Perché cosa, il, il governo Giolitti cosa ha fatto? Ha fatto una legge eh, mandando 180 miliardi di lire per la ricostruzione del terremoto. Terremoto spaventoso, oltre 10.0 morti, oltre 10.0, .000, 100 .000, non mille o mila, 10 10.0 .000 morti. Messina, Reggio Calabria, Rasi al Suolo perché oltre al terremoto c'è stato anche il maremoto, onde di 20 metri che hanno inghiottito tutti, perché col terremoto tutti sono andati sul lungomare e sono morti tutti. Quindi 180 miliardi mandati dal governo e gestiti in loco, ancora non esistevano la deregionalizzazione del potere, ma già in quegli anni di fatto questi miliardi sono stati gestiti da chi? Da chi aveva il potere? Chi aveva il potere? C'è il potere dell'aristocrazia, la classe dirigente. E la classe dirigente cosa fa? Gestisce questi soldi in modo clientelare. Cioè, non dà la canna da pesca a chi ha bisogno, dà il pesce. Quindi, creando dipendenza, creando clientela. E nel contempo, il potere centrale cosa vuole? Di tenere buona la popolazione, garantire il buon ordine. Da allora in poi, se voi pensate, tutte le leggi susseguenti a questa che hanno riguardato il sud compresa la cassa del mezzogiorno cosa ha creato ha creato dipendenze, ha creato sempre gente con la mano tesa gente col capello in mano e quindi non una rivoluzione perché è stata data sempre il pesce e non la canna da pesca allora queste cose qui le cose che scrivete appunto le, le, le dicevamo da tempo in un certo modo ovviamente senza eh, le prove documentazione raccontate però sono cose, per esempio, che dicevano Franchitti e Sonnino nel uh, rapporto sulla Sicilia 1876, mi sembra parlavano di facinorosi della classe media poi c'era il rapporto San Giorgi questore San Giorgi, che era di qua vicino era di Forlimpopoli, mi sembra, che se ne va a Palermo e fa un rapporto così e dice, attenzione, questi eleggono i loro rappresentanti a Roma Napoleone Colaianni che scrive nel regno della mafia, e vi parla anche lì praticamente di trattativa e poi andiamo avanti, insomma, ta tante cose ma perché? avremmo potuto saperle già da allora perché siamo ancora qui a chiedercele e dovete arrivare voi e scoprire delle cose e di nuovo ridirci una banalità tra virgolette che avremmo dovuto sapere dal 1869 ma che invece dobbiamo continuamente dirci perché ce la siamo dimenticata esisteva fin dall'inizio questa storia perché non è, più non è mai stata raccontata così um, la storia viene sempre scritta dai, dai vincitori la la storia viene sempre, sempre scritta dai vincitori e, e il potere cerca sempre di, con, di controllare lo, chi scrive o chi legge o chi parla o chi trasmette una televisione l'informazione fa molta paura e allora eh, diciamo che è stata anche colpa nostra che non l'abbiamo saputo spiegare perché ad esempio eh, per parlare de dell'unitarietà dell'andrangheta, no? eravamo nel 1969, c'è stato il summit di Montalto. Voi sapete che ogni anno eh, a Polsi, prima si riuniva in modo sistematico, cioè nel senso che c'erano 150-200 capi mafia di tutto il mondo che si riunivano in una radura e, e e, e per parlare di, di macrocriminalità. Era come l'inaugurazione dell'anno giudiziario, no? cioè ogni anno. Eh, si fa il punto della situazione e si discute di ma dei, dei, dei massimi sistemi dei massimi problemi eh, o, che so, come quando Confcommercio si riunisce a Villa d'Este no? cioè, eh, si fa il punto della situazione a un certo punto c'è uno scontro tra i locali di Indrangheta della montagna San Luca, Platì e quelli di Reggio Calabria quindi il Reggio dice, ma perché la riunione bisogna farla sempre a Polsi? Facciamola a Reggio Calabria una volta. Pensate che in quell'occasione anche la Chiesa, si, la Chiesa si è opposta a spostare la riunione in Drangheta a Reggio Calabria. Perché no, si è fatta sempre qua a Polsi, si è fatta sempre qua in montagna, perché ci dobbiamo spostare? Perché anche la, la, la festa della Manu di Polsi è un business, vanno 30.000 persone lì, non è una cosa da niente. C'è molto devote, un santuario mariano. Pensate che da San Luca per andare a Polsi bisogna camminare, dopo arrivati al paese più vicino, bisogna camminare un'ora e mezza per arrivare in questo santuario, che in, cioè forse è l'unico santuario che quantomeno che io conosca che, che anziché trovarsi in alto si trova, si trova in un burrone. Ora, se noi pensiamo che nel 1969 c'è questo summit, intervengono polizia e carabinieri, riescono ad arrestare una settantina, poi ovviamente chi era andato a raccogliere origano, chi era andato a caccia, chi è andato a raccogliere funghi. E ovviamente allora esisteva solo il reato di di vincoli semplice, la pena più alta è stata di 4 anni e mezzo, cioè vuol dire un paio d'anni di carcere e via. Però prima di intervenire i carabinieri cosa? In, in, sentono parlare Dommico Tripodo, che era il mastro di giornata, cioè colui il quale quel giorno dirigeva la riunione e dice... Qui non c'è più l'andrangate di Antonio Macri, qui non c'è più l'andrangate di Dommico Tripodo. Antonio Macri per, per intenderci era, uno, era il capo mafia, il capo locale di Siderno eh, che discuteva alla pari con Cosa Nostra, pensate solo quando è morto sono arrivati tra Stati Uniti e Canada cinque voli charter. Mi ricordo quando si è sposata la, una delle figlie, mia compagna di scuola, eh, ci sono stati tre alberghi. Eh, perché non contenevano eh, tutti gli invitati e gli sposi dovevano girare per tre alberghi solo per salutare. Eh, ricordo che quando è morto Antonio Macri, ai funerali c'erano quasi 40.000 persone. Ora, eh, e e Totorina, vestito da prete, andava ad incontrarlo eh, a, a, a Siderno come andava a trovare Don Stilo il prete ad Africo. Totorina, eh, Provenzano, Salomone, andavano a trovarlo. Questo era il potere dell'Andrangheta, che noi non avevamo capito, ma Cosa Nostra aveva già capito. Allora, quando eh, nel 69 vengono, si fa il summit di Montalto e poi il processo all'Ocri, un grande presidente del Tribunale, che è stato presidente della Corte d'Appello di Bologna, si chiama Presidente Marino. Di, di tanti anni fa, stiamo parlando del mio, prima del 70, era presidente qui a Bologna, no, è dopo, subito dopo, De Locri è venuto qui a Bologna. Allora, il presidente del tribunale di Locri scrive una sentenza importantissima spiegando l'unitarietà dell'andrangheta, quindi una sentenza rivoluzionaria che ancora non, ave, che, che non, avevano, che non è stata capita, poi ovviamente la Corte d'Appello la smonta. Siamo dovuti arrivare al, al 2010 per fare l'operazione crimine, che si chiamava prima, si chiamava Patriarca, non si chiamava prima. È un'indagine che ho fatto io, è un'indagine dove io ho detto ai carabinieri dove mettere le microspie nei mur, e le telecamere nei muri a secco come se scende a San Luca. Sono stato io a dire ai carabinieri di Reggio dove mettere il furgone eh, per le denunce e lì era pieno di telecamere e, e abbiamo visto Oppedisano Domenico davanti alla chiesa e tutti i capi mafia che andavano a baggiare l'anello, cioè a ratificare la sua nomina di capocrimine. Quando degli ignoranti vestiti da esperti di indrangheta ci dicevano ma, ma com'è possibile se l'andrangheta è miliardaria, Antonio, eh, eh, Don Mico Pedisano è un venditore di piantine al mercato e il capocrimine di San Luca? Ma che state dicendo? E ridacchiavano. Allora io a spiegare. Scusate, il, intanto sono state dette le sciocchezze a Milano quando abbiamo fatto la conferenza stampa perché è stato detto abbiamo scoperto Irina della Calabria. Abbiamo scoperto la, crimina, la, la, la cupola come Cosa Nostra. e sono grandi sciocchezze. Che c'entra Oppenissano Domenico con, con, con Rina? Allora voi non capite cos'è il, il crimine di San Luca. Oppenissano Domenico non è il Presidente del Consiglio, è il Presidente della Repubblica. Oppenissano Domenico non è il Presidente della Giunta regionale, ma è il Consiglio regionale. Cosa voglio dire? Oppenissano Domenico non fa business, ho pensato a America domenica: è il saggio, è l'uomo terzo, è l'arbitro, è il saggio a cui tutti vanno a dare referenza perché è il presidente del tribunale dell'andrangheta, è colui il quale decide l'apertura o la chiusura di un locale di indrangheta, di un'organizzazione per indegnità. Quindi non deve essere, non è, non è il, il mafioso più ricco che è il capo locale ma è il saggio, è la persona più equilibrata, la persona di equilibrio, che quando pesa si ferma sulle sille e sa dove mettere la virgola, se la mette prima o la mette dopo. È un uomo di pensiero, è un uomo che vede venti anni avanti. Dice ma pensare che lui si è sconosciuto, non è mai... no, abbiamo trovato ecco la ricerca sempre nell'archivio dei carabinieri di Reggio Calabria che il capitano Vincelli oggi generale del Noe il capitano il generale Vincelli, Vincelli del NAS, dire, il capitano Vincelli trova, fa una relazione di servizio nella quale vede 30 anni prima o Domenico lì presente a San Luca con altri che poi diventeranno capi mafia e lui è stato bravo nel corso di 30 trent'anni, a rimanere sempre un venditore con la moto Apo, un venditore di piantine al mercato. E questa è l'andrangheta, che è cosa diversa dallo sfarzo, dall'apparire. Dall l'andrangheta la, doc è questa. Quindi, eh, eh, poi, poi per fortuna, con l'operazione eh, patriarca poi chiamata crimine, abbiamo eh, scoperto, abbiamo costruito... Questa è un'unità dei ovviamente poi l'operazione che ho iniziato io, che ho seguito io fino alla fase indagini plenari poi è stata firmata e condivisa appieno dal, dal procuratore Pignatone, poi l'ha firmata a Prestipino, avevo dei bravissimi collaboratori come la, la collega Miranda, come il collega Musarò che hanno materialmente scritto questa, questa, questa richiesta di misure cautelare, questo, anzi addirittura questo fermo, poi trasformato in richieste e poi in ordinanze di custodia cautelare. Quindi questa è la storia che nessuno racconta, vera, perché poi ovviamente quando vanno bene le cose tutti l'hanno fatto. Io ricordo nel 2000 ho, ho fatto un'indagine un importantissima, operazione primavera sull'Ocri, eh, c'era una grossa faida tra Cordica e Taldo che si ammazzavano tra di loro ogni sera eh, quando erano le otto, guardavamo oggi, ma ancora non ci hanno chiamato, ammazzavano uno. Allora ricordo, è un'indagine che ho fatto io con i carabinieri di Locri, pensate che erano le prime microspie che partivano perché funzionasse, bisognava comporre il numero di telefono e poi si agganciava la microspia che c'era in macchina, quindi eravamo ancora a livello opinioneristico, la prima microspia l'ho pagata io, l'ho comprata io, un milione di lire. La seconda, i carabinieri hanno rubato i soldi dalla mensa e l'hanno comprato i carabinieri. D'accordo? Questa è la vera storia dell'indagine primavera. Poi siccome è andata bene, perché già nell'indagine primavera si parlava di crimine, di riunione di polsi, di copiata, di tutto quello che noi abbiamo scritto eh, nel, libro, ehm, nel libro Fratelli di Sangue, e lo abbiamo trovato poi nelle ambientali, nell eh, nella macchina del, del capo mafia di Locri, di Cordì. Quando è andata bene questa data, tutti avevano fatto primavera, tranne io. Tranne io il capitano Bottino e il tenente, il tenente Bottino e il capitano. non mi ricordo ma come si chiama. Comunque tutti gente, ragazze dell'età del, del tenente di oggi qui erano ragazzi che facevano per la prima volta le indagini di mafia. È andata bene, poi abbiamo fatto un'altra indagine sulla cattura di Morabito Tiradritto, quella che abbiamo fatto una trasmissione un draghetista un patriarca di, di, di serie A veramente uno che pesava, pesava le sillabe e ricordo in quella ambientale, perché è stata importante anche l'operazione Armonia, perché in quella ambientale si discuteva dell'apertura o chiusura di un locale di indrangheta la, eh, la chiusura del locale di indrangheta di Locri per indegnità pensate, se è riunito il tribunale è composto da sette, da sette capi locali per fare il processo al locale di Andrangheta di Logri, che non riuscivano a fare pace. Era venuto dalla montagna un pubblico ministero dell'Andrangheta, un giudice istruttore del vecchio, vecchio codice, se vogliamo, e fa un'indagine tra, tra i vertici dell'organizzazione Cordi tra i vertici dell'organizzazione Cataldo. Non riesce a metterlo d'accordo. E guardate questo uomo che, questo, che viene mandato dalla montagna, dal crimine di San Luca, cosa dice appena vede il capo mafia cordì. dice senti, state attenti, state attenti a queste parole, quando voi sparate alle serrande, quando voi bruciate le macchine, quando voi sparate agli avvocati, quando voi terrorizzate il popolo, il popolo vi abbandona e quello che avete fatto in, in 30 anni vi alzate una mattina e lo perderete. Guardate quanto è importante questi, questa intercettazione. Io, io nella mia vita ho ascoltato intercettazioni eh, dove si parlava di tonnellate di cocaina, di omicidi in diretta, ma questa è la più importante che abbia mai ascoltato. Sentite cosa dice il saggio. Quando voi terrorizzate il popolo, il popolo vi abbandona. Questa è la prova che le mafie per esistere hanno bisogno del consenso popolare, hanno bisogno del vostro interfaccia, altrimenti non esistono le mafie il popolo vi abbandona e quello che avete fatto in 30 anni vi alzate una mattina lo perderete cosa vuol dire? se il popolo vi gira le spalle e se vede qualcuno di sospetto che entra in quella casa anziché girarsi dall'altra parte chiama il 112 e il 113 non sopporta più se voi terrorizzate il popolo il popolo non vi aiuta più non collabora più con voi incomincia a ribellarsi questa è, e questa è la prova che ci viene all'interno del stesso dell'andrangheta di qual è la ricetta per iniziare a sconfiggere le mafie. Due, due cose infatti, nella trasmissione che, che facciamo insieme infatti utilizziamo una intercettazione, forse probabilmente questa, sì, sì. che diceva proprio così, e cosa dicono in paese? Dicono che si stanno stancando, e attenti che se quelli si stancano noi siamo finiti, ed era un messaggio importantissimo infatti. Un'altra cosa è questa, in effetti il problema è sempre stato quello da parte di molti che avrebbero dovuto invece ragionarci di più, eh, quello di applicare magari le normali categorie della società civile ad un altro fenomeno senza conoscerlo. Io ricordo la prima volta che sono rimasto terrorizzato, era un, una cena elettorale, quindi eravamo a morire, e, a cui partecipavo anch'io, dalle mie parti, che sarebbe dalle parti di Imola, e c'erano alcuni giovani economisti, eh, impegnati politicamente, quindi testano che... e a un certo punto io sono a tavolo con loro, non so perché mi hanno messo lì, parlavano tutti di economia, io non so neanche... Eh, l'unica cosa che sapevo vagamente è un qualcosina di economia mafiosa, allora butto là l'unica cosa che so, e questi mi zittiscono subito, mi dicono basta con questa storia della mafia, stai parlando di persone che guadagnano 1500 euro al mese, non so perché era questo il conteggio, dice, è gente da niente, ah, ho detto io, sapevo che non era vero, <ride> che non è quello no, il sistema di il metro, di di quantificazione del potere mafioso, e che stavano dicendo una grande sciocchezza, mi sono sentito un po' male perché lo dicevano persone che poi probabilmente sarebbero state teste pensanti dell'economia, magari gente che poi faceva le leggi sull'economia, allora arrivo a questo del consenso sociale, qui si parla di, di molte cose, la cosa che a me fa sempre insomma in qualche maniera eh, mi colpisce è sempre quando scopriamo che il presente ha radici nel passato, come gli esempi che vengono Formati, e sappiamo che la consapevolezza del presente è, è, molto, come dire, è molto recente, cioè, nella conclusione una frase che mi ha ricordato tante cose, eh, solo nel 2010 viene citata l'Andrangheta al pari di Cosa Nostra e Camorra nell'articolo 416 bis del codice penale, solo nel 2016 la Cassazione ne riconosce l'unitarietà, e noi abbiamo già fatto anche la trasmissione prima sicuramente, e prima ancora si parlava di Andrangheta, noi crediamo che certe cose siano patrimonio nostro da sempre, noi che siamo qui probabilmente, e non è vero, è una, cosa che, una conquista da poco. La domanda che volevo fare è questa, eh, l'andrangheta in particolare, ma poi tutte le mafie, si muovono attraverso un consenso sociale, come, come è appena stato detto, come facciamo a colpirle lì? Perché finché noi abbiamo in mente quella vecchia mafia che raccontiamo ancora noi scrittori di un tizio con la coppola e la lupara che va in un bar a chiedergli il pizzo, va bene, no? Magari quello lo mettiamo in galera. Ma il consenso sociale noi come facciamo a, a, a eroderlo? E questa è la cosa più difficile. La cosa più difficile è dare risposte alla gente. Il consenso sociale, noi abbiamo questo metro di misura. Venti anni fa erano fino a vent'anni fa, 25 anni fa erano i mafiosi che andavano a casa dei politici a chiedere favori e, i favori quali potevano essere ma se mio figlio non può di non fare il militare di, anziché fargli il militare di mare farglielo fare di terra cioè perché anziché 18 mesi, 12 mesi il posto di Bidella per, per la, la moglie di mio, di mio figlio ucciso piccole cose e in cambio gli portava regali, regali quelli poveri, un capretto oppure gli prometteva il voto quando ci sarebbero state le elezioni. Oggi le cose sono cambiate e si sono ribaltate perché oggi sono i politici che vanno a casa dei capi mafia, si siedono in salotto e chiedono pacchetti di voti in cambio di appalti. Questo cosa vuol dire? Questo vuol dire che nel corso dei decenni eh, i mafiosi sono diventati eh, sempre più classe dirigente, sempre più eh, persone che danno risposte sociali, che danno risposte che la politica debole non riesce a dare. Quindi sempre più una politica che ha arretrato rispetto ai bisogni della gente, sempre più una mafia che dà risposte nel mondo del lavoro, a modo loro ovviamente, ora vediamo come, a modo loro, dà risposte ai bisogni della gente. Allora, un sistema giudiziario lento e faragginoso, qual è il problema? Ci rivolgiamo al capomafia e ci risolve il problema di un recupero creti, ci risolve un problema di un confine, ci risolve un problema di un, di un vicino che ci rompe la testa con quel cancello. E ovviamente il mafioso mi risolve il problema in 24 ore, non di più, salvo però poi pensare che da quel momento in poi io sono servo di quel mafioso perché io ho un pezzo di terra con una casetta in campagna e poi un loro affiliato eh, ha, ha bisogno di trascorrere due o tre mesi la distanza, quindi questo affiliato andrà a dormire in quella casetta e ogni giorno gli porterò da mangiare. Quindi la mafia che dà risposte sociali, che dà risposte sul piano giudiziario immediate, come facevano eh, a risolvere i problemi i, nel, nel 1800, no? si rivolgevano agli accoltellatori e risolvevano i problemi. In questo modo man mano che, io, che la gente ha bisogno per avere risposte eh, di giustizia, di un conflitto, c'è bisogno di portarli da una parte all'altra, c'è bisogno di rivolgersi al mafioso per avere questa risposta e non allo Stato perché eh, se gli va bene impiegherà dieci anni, allora lo, la, la, la, le mafie saranno sempre più forti e, daranno, e più efficienti rispetto allo Stato, inteso in senso lato. Se il mondo economico sempre più viene dominato da imprenditori mafiosi, che da incensurati gestiscono l'economia perché con i proventi della droga, della venta di tonnellate di cocaina, sono nelle condizioni di poter comprare tutto ciò che è in vendita, in particolare da Roma in su, in particolare in Europa, come negli Stati Uniti, come in Canada. è ovvio che se loro hanno questa grande disponibilità di denaro, sono nelle condizioni di poter comprare Qualsiasi immobile, e in particolare le mafie da Roma in su cosa fanno? Fanno due tipologie di reato, vendono droga e con quei soldi cercano di comprare, di riciclare, di comprare tutto ciò che vede. Sono due tipologie di reato che non richiedono il morto a terra, che non richiedono gli spari alle serrande, che non richiedono le macchine bruciate. Quindi la gente dice ma non c'è problema, qui è tutto tranquillo, non succede niente. C'è qualche stracomunitario che ci preoccupa, che ci viene a scassare le case che ci viene a disturbare per strada ma se no le mafie non ci sono perché si misura la presenza delle mafie dal morto a terra e dispare le serrante ma per queste due tipologie di reato non c'è bisogno, bisogno di fare questo anzi nelle aree dove le mafie investono e comprano alberghi, ristoranti e pizzerie in quella via in quella strada non si deve rubare nemmeno una bicicletta perché altrimenti per due mordini motivi uno il prezzo si abbassa due eh, non eh, potrebbero le forze dell'ordine attirare eh, potremmo attirare l'attenzione da parte delle forze dell'ordine e allora eh, come vedete le mafie riescono ad essere presenti stanno sul pezzo come si dice eh, in gergo giornalistico e allora noi dovremmo avere uno stato diverso dovremmo avere uno stato e dovremmo avere una politica diversa in grado di dare risposte alla gente quindi un sistema giudiziario più, più efficiente, meno farraginoso, investire in giustizia, investire nelle forze dell'ordine, cambiare le regole del gioco, fare tali e tante di quelle modifiche nel rispetto della Costituzione fino a quando non si crei un sistema di non convenienza a delinquere. Questa è la ricetta di breve periodo, la ricetta di lungo periodo è investire in istruzione, non in cultura. Io faccio la differenza tra istruzione e cultura. Purtroppo si dice sempre investiamo in cultura, no? Un attimo. Noi dobbiamo investire in istruzione perché noi questa scuola che c'è oggi non è sufficiente, non va, a che, a che i giovani, non va bene a che i nostri giovani siano intanto istruiti int e soprattutto competitivi, quantomeno con i giovani degli altri stati europei, attenzione. Perché se voi andate a vedere le statistiche internazionali sul piano dell'istruzione, noi siamo sotto alcuni paesi dell'Africa come istruzione. E se voi vi fate una passeggiata per il Parlamento europeo, se voi andate a Bruxelles e fate un giro, vedete dei ragazzi di 30 anni e 35 anni dell'est europeo che, si, che parlano perfettamente quattro lingue e girano come cavallette, si muovono come cavallette e sono in grado di, di ottenere i più contributi rispetto all'Italia ma soprattutto di andare nei loro stati e realizzare le opere voi pensate ad esempio alla Polonia alla Lettonia alla Bulgaria pensate a questi stati come erano 30 anni fa dove si mangiavano broccoli e patati a mezzogiorno e la sera patate e broccoli d'accordo? andate a vedere ora come sono hanno già la banda larga Costruito, eh, hanno costruito, eh, siete colonnelli, siete venuti tardi, abbiamo parlato, abbiamo parlato di tutto, eh, perché lui è uno dei protagonisti delle indagini che, che vi ho parlato. Allora, se, quindi se voi pensate a cosa hanno costruito ospedali, eh, ospedali, aeroporti cioè sembrano irriconoscibili se voi pensate ai documentari ai filmati eh, che noi abbiamo visto 30 anni fa con l'est le, Europa in Italia, in Calabria non si riesce a spendere il 90% dei fondi europei quindi se noi non diamo questo tipo di risposta alla collettività è ovvio che eh, le mafie saranno sempre più potenti più arroganti perché oltre ad avere i soldi provento dal traffico di cocaina hanno il consenso popolare. Se noi, vi dicevo, parlando di istruzione avremo bisogno di una scuola diversa da quella che c'è oggi, avremo bisogno di una scuola a tempo pieno, avremo bisogno di, di dopo scuola nel pomeriggio, avremo bisogno di, di invitare i ragazzi a, a, posare, a posare il telefonino eh, da parte e incominciare a riparlarsi nuovamente posando i telefonini nuovamente in lingua italiana, perché oggi i ragazzi parlano un'altra lingua non parlano più l'italiano e quindi poi non sono in grado di superare un concorso perché il concorso non si prepara dal bando alla prova, il concorso si prepara dal Doris. C'è dall'altro lato il, il post e il concorso si prepara dall'elementari perché la lingua italiana si insegna e si impara nelle scuole elementari e nelle scuole medie, altrimenti non andiamo a nessuna parte. Giustamente. Allora, ancora eh, qualche domanda. Una è questa. Quando facevamo quella trasmissione sull'andrangheta, ricordo che mi, mi dette dei numeri. Partendo da quanto costa un, un, un grammo di cocaina, a quanto costa un chilo di pasta di coca, eh, a quanti grammi di cocaina vengono fuori dal chilo di pasta di coca, quanto costa, e alla fine veniva fuori no, quanto più o meno poteva guadagnare Ma al attualmente mese. attualmente si draghi. sta parlando di 54 miliardi l'anno. Ecco qua. <ride> allora, solo provento della cocaina, solo per la cocaina. Perché pensi che, pensate che un, un chilo di, di, di pasta di, di cocaina con un principio attivo del 90% costa 1200 euro al chilo in Colombia. Eh, tagliata, eh, siccome fino al 23-24% è effetto stupefacente, quindi da un chilo facciamo 4 kg, tagliata un grammo costa 50 euro, cioè da un chilo facciamo 4 kg e ogni grammo costa, costa 50 euro. Eh, quindi come vedete non c'è nessuna forma... Eh, di, di, di affare, di business tra lecita e lecito, più redditizia che, che non quello la vende la Cocaine. con questi soldi si sta comprando tutto ciò che è in vendita. Infatti era una cosa che sì. lasciava sbigottiti. Infatti, mi ricordo che la, la, la feci dire due volte e poi la commentai anch'io, perché quando ti ritrovi di fronte a questi numeri che messi tutti assieme sono numeri da manovra finanziaria cioè, cioè, ogni, anno, <ride> ogni anno ti viene lo sgomento e ti viene da pensare, beh allora che ci facciamo? Niente. Siamo di fronte ad un muro di soldi talmente alto e talmente grande che ci travolgerà travolgeranno tsunami di soldi. Basta, sì. buonasera, chiudiamo e andiamo via. È chiaro che non è così e che non la pensiamo così. Allora faccio una domanda proprio se volete banale, molto da Marzullo, ma facciamo conto che beh, beh, cade il governo e viene fuori un governo tecnico con una missione che è quella di sconfiggere l'andrangheta. Il Presidente del Consiglio è Nicola Gratteri. Tre leggi subito, tre leggi subito, tre iniziative, no, ovviamente è, è una cosa, tre leggi, tre iniziative subito che ci servono immediatamente, sono urgentissime per, batterlo, per batterla questo, questo mostro che va avanti con un muro di soldi. Allora intanto quando noi parliamo di contrasto alle mafie sul piano giudiziario, non dobbia, è già sbagliato questo tipo di approccio, cioè il problema, noi abbiamo, prima abbiamo parlato del consenso popolare, quindi per impoverire le mafie, per rendere meno forti, noi dobbiamo recuperare il consenso popolare e il consenso popolare non viene solo da, da aver arrestato 300 persone, aver sequestrato 20 milioni di euro, 100 milioni di euro di, di beni, no? Il consenso popolare viene anche dalle risposte che si danno ai, ai reati cosiddetti bagatellari. Cioè io sapete cosa faccio ogni giorno nel mio ufficio? C'è la mia segretaria che sta impazzendo, perché dice che è una cosa che non era mai capitato e pure anziana. Io ogni mattina ricevo 20-30 persone al giorno, 20-30 parti offese che vengono da tutta la Calabria e anche da fuori regione per raccontarmi i loro problemi sul piano giudiziario e tutti mi fanno ma tu sei pazzo per tutto questo tempo non perdo assolutamente tempo intanto io soffro quando sento i problemi della gente perché io mi immedesimo nella gente perché io, le mio, io nasco in un'area ad altissima densità mafiosa dove io ho visto andando a scuola morti a terra dove ho visto gente eh, spare alle serrande, spare alle porte e, e, so, e bambine di 7-8 anni che facevano la pipì a letto perché terrorizzavano il padre eh, sparandogli, bruciandogli, vessandolo. Quindi so cos'è la sofferenza e il dolore da parte, proveniente dalle mafie. E allora io intanto io sono pagato con le tasse della gente, quindi ogni mattina sono lì ed esisto, io dico sempre ai miei colleghi, noi esistiamo e siamo qui perché c'è un fascicolo e nel fascicolo c'è un problema e noi siamo qui per risolvere il problema. Quindi ferma, ferma. Quindi io dico... Io dico Ogni mattina, cioè, ovviamente do, do, do un tempo perché non è che posso stare via a sentire la, la vita delle persone, io devo vedere il fatto, il problema qual è, quindi do, mi do, ogni dieci minuti c'è un appuntamento, più di dieci minuti non possono stare. Però qualche minuto in più, vi dico la verità, eh, lo do a se viene la vecchietta della Sila, che, che ha quattro mucche e dieci pecore, esempi veramente accaduti, che viene vessata dal mio di turno che arriva tutta tremante, timorosa, che, eh, che, che piange, allora quella persona ha bisogno di stare di più con me. Quindi io rispondo a questi bisogni. Poi so che un altro, eh, una persona che ha avuto un incarico importante in Calabria per impegni, eh, interessarsi dei massimi sistemi, della legalità, eccetera, eccetera, è venuto a trovarmi. Se ne è andato insoddisfatto, so che poi si è lamentato dice sì, ma il dottore mi ha trattato così, non mi ha dato soddisfazione, cioè quello voleva. non so io avevo capito che era un trombone, che, che, non aveva... che, che, che, che era una perdita di tempo che non mi interessava, e allora ha detto che sto a perdere tempo con questo qui, anche se forse mi poteva tra virgolette essere utile questo qui, ma figurate che mi interessa come ragiono io, figurate se pensa a lui che cosa poteva essere o cosa potrà diventare, non è questo il mio parametro. Allora, Vedo, quindi vi dico, facendo in questo modo, incominciamo a rispondere alla gente. Allora ci sarebbe bisogno, ci sarebbe bisogno di magistrati più pazienti, meno egoisti, eh, eh, che possono dedicare più tempo al lavoro, anche da questo punto di vista. E allora io ho bisogno, io ho pensato, ad esempio, quando io sono stato presidente di una commissione di riforma, Intanto io ho potuto scegliere le persone e intanto la, eh, la commissione è gratuita, cioè non, non, non ci siamo pagati, ci siamo pagati pure i viaggi di aereo. Allora io ho detto questo, noi dobbiamo creare un sistema giudiziario, dobbiamo fare delle modifiche, intanto facciamo delle modifiche, quelle ovvie, andiamo in superficie, poi vediamo che effetto che fa, se hanno successo andiamo più in profondità. E allora io ho detto, noi dobbiamo creare un sistema eh, dobbiamo informatizzare il processo penale e fare tale di ta e tante di quelle modifiche fino a quando eh, diventi non conveniente delinquere, io ho sempre questa, questa, questa mia definizione, la non convenienza delinquere. E allora noi abbiamo pensato ad informatizzare il processo penale, l'informatizzazione, sapete, voi mi insegnate qui, abbatte i tempi del processo, abbatte il potere di iscrizione dell'uomo, quindi l'abuso. Che tutta la pubblica amministrazione dovrebbe essere trasparente, tutta online io, io, io farei vera qui è veramente un grande fratello l'informatizzazione, la pubblica amministrazione dovrebbe essere, ma andiamo sul piano giudiziario, sul piano giudiziario è possibile abbattere i tempi del processo anche del 60% con piccolissime banali modifiche sul piano processuale noi abbiamo costruito e scritto un articolato di legge, quindi non una relazione sulla mafia quindi un lavoro che chiunque può presentarlo in Parlamento per essere discusso e votato. Quindi attenzione, non è un problema di maggioranza o opposizione di questo governo o di quello precedente. È un alibi, è la foglia di fico. Perché il lavoro è a disposizione di tutti e fruibile da tutti. Chiunque, anche chi è all'opposizione, anche il parlamentare del partito più piccolo che c'è in questo momento in Parlamento, può presentarlo e portarlo in discussione, anche essere votato. E poi vediamo l'effetto che fa, poi vediamo chi sta da un lato e chi sta dall'altro. Questo si può fare, perché è facile protestare, è facile contestare. Siccome è un articolato di legge già fatto, non è che c'è il brevetto da sopra. Io l'ho fatto gratuitamente. E tutti i parlamentari ce l'hanno questo lavoro, in tutte le commissioni c'è questo lavoro. Sono passate tre, quattro cose ma sono fermo al Senato, sono passate alla Camera, e sono fermo al Senato. Vi, vi dico una, voi sapete: il, eh, uno dei motivi principali eh, di, eh, di, di prescrizione è, è la fase del del dell'istruttore dibattimentale, cioè dei processi che durano in udienza. No? E immaginate qui un collegio di tre giudici, a un certo punto uno dei tre viene trasferito, già per una estorsione per una truffa, abbiamo già sentito 30 testimoni. Nel frattempo l'ufficiale di PG che abbiamo sentito viene trasferito a Bologna, a Milano, a Torino, a Genova. Se uno dei tre giudici viene trasferito a Torino, quello che prende il suo posto, il processo ricomincia da capo. E guardate che molte volte lo stesso processo è stato, è stato iniziato tre volte in udienza, in dibattimento. Voi immaginate questi 30 testimoni, 15 dei quali già trasferiti al Nord, o, o, o viceversa devono prendere l'aereo due giorni di lavoro persi, albergo, ristorante e aereo e, e per ricominciare un processo anche tre volte e in questo modo il tempo passa e il processo si prescrive voi immaginate la parte offesa la frustrazione della parte offesa quando vede questo cinema quando vede questo circo e allora noi cosa abbiamo pensato? una cosa banalissima il testimone che noi andiamo a sentire gli facciamo una videoripresa, con una telecamera ad alta definizione, vediamo pure se diventa rosso, se suda, in base alle domande che vengono fatte. Il terzo giudice che entra nel processo, che ha sostituito quello che gli è stato trasferito, si rivede il DVD, se lo rivede, il cd, e lo vede lo sente, se deve fare domande nuove torna il testo, altrimenti il processo va avanti e non ricominciamo tre volte questa è una cosa banalissima quante volte le udienze iniziano con due ore di ritardo perché si è rotto il furgone della polizia penitenziaria dal carcere al, al tribunale o, no, o, o la, la, la cancelliera si è dimenticata di chiedere la traduzione al detenuto cosa ci vuole a fare questo abbiamo previsto la video, il processo a distanza la videoconferenza il detenuto sta atto al mezzo e anche se si deve separare con la moglie che è a Catania, si separa in videoconferenza. Voi pensate che in Italia ci sono 44.000 uomini della polizia penitenziaria, 10.000 di questi ogni mattina vengono utilizzati per traduzioni e trasferimenti. Costo, e nel frattempo ovviamente quando i detenuti stanno in udienza, sono 30-40, immaginate là dentro che discorsi si fanno, accordi, alleanze, affari, business, messaggi di morte all'esterno. Allora tutto questo giochino, sapete quanto costa? All'avvocato, se vuole, ad esempio io sono avvocato a Reggio Calabria e ho un processo a Milano, ho un processo a Bologna, devono sentire un test, devo fare una sola domanda di 10 minuti, Io prendo, quindi devo prendere l'aereo da Reggio Calabria a Milano, se magari l'udienza, poi non faccio in tempo per l'aereo, devo anche dormire a Milano, al ristorante, eccetera, mi costa 1000 euro. L'alternativa è delegare un altro avvocato di Milano e dargli 800 e poi 1000 euro. Questo, tutto questo disagio, e invece noi l'abbiamo previsto che l'avvocato dal suo studio di Reggio Calabria si può collegare in videoconferenza col processo. E quindi mentre guardi il processo e partecipa al processo, in un altro computer si può controllare la sentenza di Cassazione, nei tempi morti può fare altro nel suo studio, non si inquina spostandosi o spostandosi con la macchina. Vedete l'informatica applicata al processo, questi sono due esempi banali che vi ho fatto. Sapete quanto costa tutto questo trasferimento di tenuti ogni anno? 70 milioni di euro. Voi immaginate con 70 milioni di euro quanti cancellieri, segretari, quanti uomini di polizia, polizia possiamo assumere o quanta tecnologia, quanta informatica possiamo comprare ancora di più per essere sempre più efficienti, più performanti e andare sempre più veloce e quindi dare risposte alla gente. Quindi quando mi si dice parliamo cosa si può fare per la lotta alla mafia, devo fare, intanto devo partire da questo, devo risolvere l'ordinario, devo, devo sturare... I, i, i tribunali che sono intasati come un lavandino, sono intasati io devo svuotare di questo carico di lavoro della, dei tribunali, delle procure ordinarie per poi concentrarmi sui processi di mafia ma non posso disgiungere le due cose, non c'è una ricetta per, per contro le mafie cioè io posso mettere anche se io metto eh, mettiamo in casi in cui ci fossero dei soldi la volontà politica di investire ancora di più sulla repressione cioè quindi mettiamo più forze dell'ordine eh, compriamo più macchine quindi abbiamo ancora più arresti e poi i processi chi li fa quindi io devo prima risolvere il problema dell'ordinario cioè devo far funzionare tutta la macchina ma soprattutto dare risposte alla gente per, per, per recuperare il consenso sociale che io non ho più e, e, e incominciare a creare anche una nuova etica all'interno della pubblica amministrazione e anche della magistratura anche un nuovo rapporto con i cittadini. E nei corsi bisognerebbe spiegare come bisogna comportarsi con i cittadini. Non basta conoscere il codice a memoria o andare a scrivere una bella sentenza. Devo, le risposte alla gente non sono solo con la sentenza. Devo anche interagire, soprattutto chi fa procura. E allora ho bisogno di un sistema giudiziario diverso. Ho bisogno di, di, di, di capire, di capire eh, eh, cosa eh, che il carcere in questo momento è solo un contenitore, che non rieduca assolutamente, che noi avremo bisogno di far lavorare i detenuti. Ma noi non abbiamo i soldi, e in questo momento sono circa, mi pare un 50, cambiano sempre, perché, comunque dovrebbero essere circa 50.000 detenuti in questo momento in Italia, su 50.000 potrebbero lavorare almeno un 45.000, eh, a parte gli anziani, quelli che hanno acciacchi o che stanno male. Un 45.000 detenuti potrebbero lavorare. Però se io dico che tutti i detenuti devono lavorare, io li devo pagare e non abbiamo i soldi per pagare 44.000 persone in Italia. Però io vi faccio fare questa riflessione. Io nel mio tempo libero eh, vi ho detto che vado nelle scuole, ma vado anche nelle comunità terapeutiche a parlare ai ragazzi, a parlare ai tossicodipendenti e ai tossicodipendenti la ricetta dei tossicodipendenti qual è? è quella di dobbiamo finire? No, un allora i tossicodipendenti però fatemi segno quando devo tagliare i tossicodipendenti nel, nel, nel recupero cosa fanno? lavorano otto ore al giorno e poi fanno un'ora o due di psicoterapia singolo o di gruppo a seconda degli spazi che hanno nel cervello quindi il lavoro come terapia, il lavoro come recupero. E allora noi perché non possiamo passare questa regola anche ai detenuti? Noi diciamo la pena tende alla rieducazione del condannato. Allora noi diciamo che il lavoro per il detenuto tende alla rieducazione del condannato. Quindi il lavoro come terapia, non il lavoro punto il lavoro come terapia, il lavoro come percorso rieducativo. Allora, se noi riusciamo a far passare questo principio in Parlamento, noi potremmo eh, far lavorare 45.000 detenuti ogni giorno, e quindi noi avremmo il paese più pulito al mondo, cioè ci risolveremo il problema dei torrenti pieni di rifiuti, con un quantomeno pieno di alberi e detriti, avremmo le spiagge più pulite del mondo, avremmo le montagne più pulite del mondo, perché noi faremmo lavorare 45.000 detenuti come rieducazione, come recupero, perché guardate che c'è gente in carcere che ha 40 anni, 50 anni e non ha mai lavorato un giorno nella sua vita, ha lavorato un giorno nella sua vita e ha vissuto da nababbo. Quindi voi capite da, sul piano terapeutico cosa vuol dire farli lavorare per la prima volta in vita loro, quale percorso riabilitativo, perché un, un tossicodipendente quando entra in comune terapeutica come viene trattato? Viene trattato come un bambino di tre anni, cioè il tossicodipendente nella, nel non può nemmeno fumarsi, decidere quante sigarette fumarsi è come il bambino se il bambino deve attraversare la strada a tre anni viene preso per mano da, da, dai genitori o da chi lo accompagna per attraversare la strada perché da solo non è in grado di attraversare la strada quindi al che dipendente cosa si fa? lo si fa scendere a terra e gli si ricostruisce pian piano la personalità stessa cosa deve avvenire per il detenuto altrimenti le carceri continueranno ad essere dei contenitori ma non come ma non, quindi non, non si riede con nessuno qualcuno mi parla di bollate sì ma bollate cos'è? È un esempio di quello che forse si potrebbe fare in Italia. Chi ha i soldi per fare tante bollate? E chi sono quelli che vanno a bollate? Allora, due rapide domande. Eh, una è questa, eh, sempre in questa logica dello stupore. No? Noi ci stupiamo sempre, ci siamo stupiti un paio d'anni fa per quello che è successo in Emilia-Romagna, no? gli arresti, l'operazione Emilia, il processo Emilia, eccetera, eccetera. E non, non dovevamo stupirci. Io, eh, mi viene sempre in mente questa cosa, che è un altro degli esempi delle radici, nel 1861, mi sembra 62, ci fu un maxi processo alla Corte d'assise di Bologna, alla balla delle scarpe di ferro, che era un'organizzazione un criminale autoctona di Bologna. Le accuse erano gestione delle attività criminali no, in maniera monopolistica. E estorsione, reinvestimento dei proventi dell'estorsione nel sostentamento delle famiglie e degli affiliati in carcere, rapporti con l'amministrazione e rapporti con, con le forze dell'ordine io credo che 416 bis ci stavano, stavano parlando di mafia e parlavamo di mafia nostra qui a Bologna 1861, poi succede quello che succede, oh, e ci stupiamo tutti abbiamo fatto un paio di politicamente scorretto fa, non mi ricordo più, proprio sta roba qua dicendo, ma co cosa ci stupiamo che importanza ha nella lotta all'andrangheta un processo come il processo Emilia fatto qua e, e, e che noi non stiamo ancora raccontando così bene io credo. Ma eh, intanto il processo Emilia è un processo importantissimo, oltre che sul piano giudiziario, ma direi, vorrei, oserei dire, più che sul piano giudiziario, è ancora più importante per la percezione che gli emiliani hanno incominciato ad avere della presenza delle mafie in Italia. E nella loro regione, in questa regione perché io ricordo eh, dieci anni fa quando siamo venuti qui col professor Nicaso invitati dalla professoressa Fan Martino, siamo stati a Reggio Emilia, abbiamo parlato della presenza dell'Andrangheta in provincia di Reggio Emilia ci stavano quasi per prendere a botte come vi permettete a dire queste cose chi siete voi, siete dei pazzi siete dei visionari eccetera eccetera eh, dice noi abbiamo gli anticorpi perché noi abbiamo combattuto i fascisti i nazisti eccetera eccetera e noi lì a dire ma guardate che l'andrangheta, guardate che la camorra non, non si presentano con la svastica eh, ci cioè sono persone esattamente come voi come noi eh, che parlano la nostra stessa lingua, vestano lo stesso modo eh, la differenza è che loro ragionano in modo mafioso, hanno i soldi e vi offrono eh, servizi a prezzi stracciati convenienti e quindi c'è questo abbraccio tra l'imprenditoria questa stretta di mano, tra l'imprenditoria Emiliana e l'imprenditoria mafiosa, perché è un fatto di, di business, di guadagno. Però attenzione che voi fate saltare in questo modo le regole del libero mercato, voi fate saltare in questo modo le regole della democrazia, perché attenzione, oggi sono qui e comprano l'albergo, il un ristorante e la pizzeria e incominciano a creare una situazione monopolistica. Di, del mercato, del mondo dell'imprenditoria, soprattutto del mondo dell'edilizia. Però attenzione, se questi incominciassero a comprare pezzi di giornale o pezzi di televisione, quindi è, è molto importante, però io eh, mi auguro eh, che ehm, non vi dimentichiate, eh, cioè ehm, il prendere coscienza, l'essere presi dalla paura, dal panico eh, per un'indagine, eh, non deve questo fra un anno o due eh, farvi stare tranquilli perché attenzione il processo Emilia è solo un episodio rispetto a quella che è la realtà del fenomeno nella vostra regione Allora, credo che siamo arrivati verso il fondo purtroppo io avrei ancora un sacco di domande ma magari ci rivediamo ad un'altra edizione parliamo di, di altre cose da puntualizzare due considerazioni una è questa cosa qua fa una rabbia sentire quando parlano i tecnici, con questa, tecnici nel senso no, più bello del termine, con questa chiarezza, come queste cose sembrino così facili, porca miseria, che ti, ti chiedi come mai non le, non le stiamo facendo, non le abbiamo già fatte, discutibili, cioè voglio dire discutibili nel senso che si possono discutere, chiaro, però viene da dire eh, cioè per, perché non sono patrimonio già nostro tutte queste cose. Seconda cosa, io stando così, guardo là, no? allora molte manifestazioni pubbliche hanno di solito una mostra di auto, il festival di Mantova, è quello, è giustamente. Anche noi abbiamo una mostra di auto, se voi vedete ci sono due auto di servizio e poi dopo c'è la Meari di Giancarlo Siani, è proprio la sua quella lì, cioè in quella macchina lì, credo più o meno lì su quel sedile è stato ammazzato Giancarlo Siani all'inizio degli anni 90, che era un giovane giornalista eh, napoletano, eh, precario, bravissimo, che stava facendo una serie di inchieste abbastanza interessanti e rivoluzionarie sulla, sulla camorra locale, ovviamente eh, raccontava cose che non doveva raccontare e l'hanno ammazzato. Quello lì è dire, un monumento nostro piccolo, no? mobile, e Siani è uno dei nostri eroi. La cosa che più mi è piaciuta, così termino con l'ultima domanda rapidissima, è questa. Ho visto un sacco di bambini guardare quella macchina, eh? io guardavo, voi guardavate qua, ma io guardavo là. E ho visto un sacco di genitori con i bambini, che si sono inginocchiati lì vicino ai bambini. So che gli parlavano di Siani perché vedevo come facevano e vedevo che andavano al cartello a farglielo vedere. Quindi questa mi sembra una cosa molto bella. Tutte le volte che facciamo politicamente scorretto io prima ho un momento di depressione perché parliamo di cose tremende, poi c'è sempre una frase no, che mi porto a casa che diventa quella cosa che mi tiene su per un anno. Adesso ho un'immagine, tutti quei bimbi lì, se siamo riusciti a fare anche una percentuale minima di cittadini consapevoli da quei bambini di 3, 4, 5 anni che ho visto, direi che siamo in un bilancio positivo. Allora, giro con l'ultima... Domanda che sarà retorica finché volete, però ho letto che Nicola Gratteri vive sotto scorta dal 1989, 86, una cosa di questo genere. E sotto scorta significa no, tutto quello che abbiamo detto, ma non sotto scorta perché è uno status sociale, perché va di moda, sotto scorta perché voglio dire, ha avuto delle minacce, dei rischi, eh, dei rischi grossi. Tornassimo indietro, rifarebbe la stessa scelta? Ne valeva la pena? Oppure meglio mettersi lì e fare solo lo scrittore? No, ne valeva la pena certamente, cioè, eh, io ovvi ovviamente sì da tanti anni sono sotto scorta, cioè, non è che eh, tutti i giorni c'è lo stesso rischio, cioè, la vita in 30 anni eh, eh, ci sono alti e bassi, ci sono momenti in cui si rischia di più, momenti in cui si rischia di meno, eh, però ovviamente bisogna sempre comunque stare attenti e eh, soprattutto obbedire alle regole, eh, ai protocolli da parte della scorta e di chi è preposto alla scorta. La scorta e la tutela è una cosa molto seria e, e bisogna essere seri non solo chi ce l'ha ma soprattutto chi la dispone, cioè essere molto rigorosi eh, nelle scorte e nelle tutele perché poi ogni tanto magari si vede gente che fa delle cose che non dovrebbero fare oppure addirittura gente che non ne ha bisogno. Allora anche queste cose, anche l'abuso in queste cose ci allontanano dalla, dalla gente, ci allontanano dalla credibilità, quindi dobbiamo essere molto rigorosi nel dare e concedere scorte. Detto questo, per quello che mi riguarda, eh, io posso dire che eh, non solo farei, eh, farei quello che ho già fatto, ma se potessi tornare indietro le farei di più eh, e meglio. Eh, quello che posso dire è che io ho il mare a 8 km e non, non faccio il bagno a 8 km dal mare, c'è cioè ogni cosa a un prezzo, eh, di decidere o discutere anche in quale bar fermarsi al volo per prendere un caffè e quindi concordarlo con la scorta, decidere ogni cosa, anche quando si va in bagno dove si può andare e eh, eh, prima di, di andare bisogna decidere e controllare quel bagno eccetera. Eh, vale Io penso che vale la pena, ma malgrado io faccio questa vita, e eh, guardate che io sono molto libero, cioè io eh, sono una persona in gabbia da 30 anni, ma credete sono una delle persone più libere al mondo che possono esistere, perché mi sono messo nelle condizioni di non dipendere da nessuno, sul piano della mia libertà, perché io tutto ciò che faccio lo faccio gratuitamente se io avessi parlato di meno nella vita avrei fatto una migliore e più veloce carriera ma a me non interessa io dico sempre e anche molte volte mentre parlo mi rendo perfettamente conto di tirarmi la zappa sui piedi di danneggiarmi come carriera ma c'era una pubblicità di qualche anno fa di una carta di credito suonare la tromba al matrimonio di lei non apprezzo io ovviamente eh, non cambio di una virgola né sposto quello che sto facendo eh, non fosse altro perché ci sono migliaia di persone soprattutto in Calabria che credono in me eh, per le quali sono l'ultima spiaggia e quindi e tirarmi indietro mi sentirei un vigliacco e per me non ha senso di da vigliacco grazie Beh. Clausio meritato, grazie a tutti per averci ascoltato, grazie a Nicola Gratteri e appuntamento ai prossimi eventi qui di Politicamente Scorretto. Grazie a tutti.